18 novembre 1911 a san prospero vicino parma nasce il poeta attilio bertolucci quell'anno lì nel 51 eh, lo vinse, vinse il premio di per la poesia un poeta che mi è molto caro e a cui debbo moltissimo la vita che è mio padre io volevo ringraziarlo io approfitto di questo per pregare attilio bertolucci vincitore del premio Via Reggio nel 1951, è autore di sette raccolte diverse. Fonda con Ugo Guanda la prima collana di poeti stranieri in Italia. Nel 1975, dopo l'uccisione di Pierpaolo Pasolini, sostituisce il poeta friulano alla guida della rivista Nuovi Argomenti. Muore a Roma nel 2000. Thank you.